Ho inciso con lei la Longer Ray 5, il mio attestato di pilota drone su una tessera in alluminio. È strepitoso e il QR code è leggibile dallo smartphone. Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ho qua un pacco di quelli super interessanti è ancora sigillato eh, perché all'interno c'è un prodotto che va assemblato è completamente smontato quindi bisogna costruirlo eh, una volta costruito avrò fra le mani un prodotto che non vedo l'ora di provare il prodotto di cui stiamo parlando oggi ragazzi è questo Longer Ray 5 un incisore laser dal costo abbastanza contenuto eh, ho già portato qui sul canale un prodotto Longer che è un marchio che ritengo interessante per rapporto qualità prezzo in quel caso era una stampante 3D magari vi lascio qua sopra nelle schede eh, il video se volete andare a guardarlo perché magari è un prodotto che vi interessa perché comunque è una stampante 3D che lavora benissimo ad un prezzo secondo me davvero davvero interessante e qua invece abbiamo un prodotto sicuramente molto interessante che è un incisore laser eh, che è in grado di incidere su vari materiali ma questo poi lo scopriremo eh, quando sarà assemblato e quindi lo potremo provare e a questo punto però non vedo l'ora di provarlo quindi iniziamo il montaggio di questa Longer Array 5. Allora per prima cosa va montata la struttura, montando le quattro diciamo, barre che appunto vanno a formare la struttura eh, della Longer Ray 5, qua abbiamo il sacchetto con tutti i pezzi, le viti, pezzi per pulire, fascette, tutto quello che è necessario per assemblare ed utilizzare questo incisore laser, ecco che abbiamo questo sacchetto dove ci sono dentro queste l in alluminio suppongo per andare a formare appunto la struttura con le quattro barre tra cui quelle con i centimetri perfetto abbiamo costruito il telaio con le quattro aste in alluminio adesso però c'è da montare tutto il resto continuiamo Adesso c'è da montare il carrello, quello che scorre avanti e indietro, dove poi va fissato eh, il dispositivo laser. Perfetto, scorre in maniera super fluida, guardate. Oh super scorrevole quindi eh, quello che abbiamo montato fino adesso dovrebbe essere tutto, tutto perfetto adesso c'è da montare eh, i piedini d'appoggio sono solo tre perché il quarto piedino è incorporato nel display quindi andiamo di montaggio dei piedini anzi prima dei piedini andiamo a mettere la vite che va a bloccare il carrello quindi il carrello non potrà più uscire dalle guide rimarrà bloccato appunto nei due estremi una vite era già fissata mentre l'altra la andiamo a mettere adesso una volta che il carrello l'abbiamo inserito sui binari quindi abbiamo montato i tre piedini adesso montiamo il display che ha incorporato il quarto piedino perfetto, spellicolato, abbiamo una pellicola protettiva anche proprio sopra al display e andiamo a montarlo come quarto piedino perfetto, abbiamo montato il display Adesso dobbiamo fare il passaggio numero 4, cioè il montaggio delle cinghie dentate eh, sui lati dell'incisore. Cinghie dentate sono in questo sacchettino, sono ovviamente due perché ne va una per lato e iniziamo il montaggio. Sacchettino con le viti e i fermi per le cinghie. Mi raccomando la parte con i dentelli verso l'alto eh? non verso il basso altrimenti il fermo non aggancia nella guida eh? perfetto abbiamo fissato le cinghie dentate eh, sui quattro lati adesso non resta che passare al numero 5 dove andremo a montare il cuore pulsante di questa longer ray 5 cioè l'incisore laser eccolo qua e voilà ecco qua l'incisore laser con scritto DANGER e la cosa già un po' di ansia me la sta mettendo allora dobbiamo girare tutto il telaio verso di me per fissarla giusto? aspettate che mi sono perso un attimo, sì, giusto? quindi giro il telaio verso di me, quindi col display frontale a me prendo l'incisore laser prendo il sacchetto con tutte le viti necessarie per il fissaggio che sono che è questo, dove ci sono dei pomellini eh, di plastica con la vite incorporata e iniziamo il montaggio del cuore pulsante della Longer Ray 5, perfetto anche il cuore pulsante è montato, adesso non ci resta che passare al montaggio della parte numero 6 che poi eh, non è altro che la parte elettrica quindi quello che sono i connettori eh, e poi per quanto riguarda il montaggio di questo incisore eh, il lavoro dovrebbe essere completato ok anche la parte elettrica è finita adesso non ci resta che mettere le piccole fascettine nere per fermare il cavo così da non avere il cavo che magari va a impigliarsi da qualche parte o va magari a agganciarsi quindi poi a strapparsi quindi le piccole fascette per fissare il tutto e poi andremo a regolare quello che è l'altezza del laser ho messo le fascette mi raccomando quando mettete le fascette Fategli fare tutto il movimento massimo che può fare eh, l'incisore, mica che eh, quando parte eh, gli fate fare magari qualche incisione e il filo tira perché l'avete fascettato troppo corto, perché comunque lo dovete mettere al massimo eh, di quello che è il suo movimento, così eh, siete sicuri che poi eh, più di così tanto lui non può andare e le fascette non andranno a rischiare di strappare i cavi. Quindi adesso non ci resta che andare a calibrare l'altezza del laser, per fare questo dobbiamo prendere uno dei legnetti indoti perché comunque in dotazione abbiamo qualche legnetto di compensato per fare le prime prove e i primi test lo andiamo a mettere sotto al laser dopodiché prendiamo questo spessore eh, di metallo lo andiamo a mettere nella sede qua dietro qua dietro abbiamo una smancatura andiamo a metterla qua sotto andiamo a allentare le viti finché eh, facciamo scendere tutto il laser e in questa smancatura il blocchetto d'alluminio fa da spessore e andrà a dare l'altezza giusta al laser da quello che poi sarà il materiale da incidere, quindi questa cosa ovviamente fatela sempre perché eh, se non utilizzate sempre lo stesso spessore di legno, di cartone, di metallo eh, questa regolazione va fatta prima eh, di partire per qualsiasi incisione, eh, mi raccomando quindi vado a metterlo bello allineato adesso non resta che collegarla all'alimentazione quindi alimentatore cavo da collegare all'alimentazione A questo punto come ultima cosa dobbiamo andare a regolare i giochi quindi eh, quei movimenti che potrebbero andare ad influire sulla qualità della nostra incisione quindi dobbiamo andare a regolare i tre carrelli i tre carrelli sono 1 2 e 3 per regolare questi carrelli è facilissimo loro hanno tre ruote due superiori e una inferiore e dove c'è la ruota inferiore troviamo un dado che però si muove in maniera eccentrica quindi andrà a spostare la ruota che c'è sotto e la farà avvicinare a quello che è il binario quindi queste tre ruote andranno a comprimersi sul binario eh, andando ad eliminare il gioco o i movimenti di questi tre carrelli ovviamente bisogna stare attenti a non stringere troppo sennò poi loro non scorrerebbero più in maniera fluida sul binario bisogna trovare appunto la giusta regolazione è semplicissimo eh, quando vedete che il carrello non ha più nessun movimento vedete che questo è molto fisso cioè se io spingo muovo tutto ma lui non si muove però allo stesso tempo lui lui è fluido nel muoversi e questo ovviamente è una regolazione che va fatta eh, all'inizio perché quando viene venduta non può essere già regolata in maniera perfetta ci vuole due secondi eh, regolate il dadino sotto alla ruota e il gioco è fatto e una volta fatto questo siamo pronti a iniziare e provare il nostro incisore laser però prima di iniziare volevo spiegarvi un attimo le caratteristiche di questo incisore laser Ray 5 di longer allora il laser ha un fascio di 0,08 mm quindi molto sottile, abbiamo un display touch da 3,5 pollici, poi abbiamo una presa qua sopra per connettere col cavo in dotazione la nostra launcher al PC, poi abbiamo uno slot per la micro SD e questo è sicuramente uno dei punti forti di questo incisore laser perché eh, attraverso appunto la micro SD. potremmo incidere direttamente senza doverla collegare per forza al nostro computer, quindi potremmo creare il nostro file tranquillamente con il computer in qualsiasi posizione sia nella nostra abitazione, una volta creato il file lo andremo ad inserire nella nostra micro SD, inseriremo la micro SD nella slot qua sopra e pronti a incidere. Eh, e poi qua sopra abbiamo il tasto d'accensione per andare a accendere questa Longer Ray 5. Lei ha un consumo di 60 watt e eh, a livello di sicurezza abbiamo qua dietro il display un sensore che va a rilevare la fiamma, quindi in caso di incendio lei va a fermare quello che sta facendo, ovviamente non spegne l'incendio ad arrestarsi nel processo che sta facendo poi nel caso dovesse muoversi o alzarsi anche in quel caso va eh, in blocco quindi si ferma eh, abbiamo qua un vetro protettivo eh, per quanto riguarda i nostri occhi quindi abbiamo questo vetro che va a eliminare il pericolo di andare a rovinare i nostri occhi e in più in dotazione abbiamo anche ovviamente gli occhiali da indossare sempre eh, quando guardiamo cosa sta facendo eh, il laser quindi queste sono le protezioni che ha questa launch che sicuramente per essere una stampante economica che costa circa 310 euro vi lascio il link qua sotto in descrizione perché adesso è anche ad un ottimo prezzo il prezzo può variare dai 300 ai 350 euro eh, varia in base alla promozione comunque il link è qua sotto in descrizione però comunque lei per essere un incisore laser low cost è sicuramente interessante soprattutto per il discorso della micro SD che non ci obbliga all'utilizzo del computer e poi per creare i file da utilizzare con lei abbiamo la possibilità di utilizzare due software li troviamo nella micro sd in dotazione perché sì con lei arriva una micro sd dove troviamo tre file campione che dopo proveremo troveremo il firmware a me è arrivata già con l'ultimo firmware installato che comunque lo troviamo anche qua nella micro sd con il software per andare ad aggiornarlo poi troviamo i eh, software appunto di utilizzo di creazione di file ne troviamo due eh, uno si chiama LightBurn che è un software a pagamento lo si può utilizzare per 30 giorni liberamente non ha nessun limite ma dopo i 30 giorni scadrà e bisognerà se lo si vuole acquistare e il vantaggio di questo lightburn è che è disponibile sia per windows che per mac che per Linux. mentre l'altro software che troviamo qua in dotazione si chiama laser grbl ed è gratuito l'unica cosa che non è disponibile per mac quindi è solo per windows quindi dopo uno in base all'utilizzo può decidere o se ha un Mac e utilizza la macchina virtuale quindi usa Windows su Mac o utilizza Lightburn eh, acquistandolo, mi sembra che costa intorno ai 50 60 euro, o altrimenti utilizza un computer Windows e utilizza Laser GRBL, eh, poi uno eh, sceglie e eh, utilizza quello che preferisce, entrambi hanno più o meno le stesse caratteristiche secondo me, io sto utilizzando Lightburn eh, perché comunque ho un Mac e, e utilizzo quello, quindi queste sono le sue caratteristiche e quello che dobbiamo utilizzare per eh, iniziare ad incidere e quindi come abbiamo detto qua nella micro sd abbiamo tre file tre file che sono pronti ad essere eh, utilizzati quindi vado ad inserire la micro sd nella sua eh, slot e vado ad accendere la longe Ray 5 allora una volta accesa eh, con il display touch possiamo praticamente fare tutto quello che ci serve. Per prima cosa vi consiglio di andare a mettere un piano sotto di lei perché comunque lei non ha nessun piano d'appoggio, quindi eh, il laser va direttamente a tagliare o ad incidere eh, il materiale che andiamo a mettergli sotto. Però se lo mettiamo direttamente su un tavolo, su una superficie che non vogliamo rovinare è un po' rischioso perché se dovessimo sbagliare o se lei dovesse eh, fare dei movimenti strani andremo ad incidere quello che magari il nostro tavolo la nostra superficie eh, che utilizziamo normalmente peraltro quindi per prima cosa mettiamo un piano di lavoro potete metterlo di metallo o di legno io in questo caso lo metto di legno ecco qua il mio piano di lavoro che vado a mettere sotto quindi eh, nel caso lei dovesse fare movimenti strani andrà ad incidere questa tavola di legno eh, che non mi interessa rovinare eh, anziché rovinarmi il, la mia scrivania quindi fatto questo basterà andare a prendere il nostro pezzo di legno da incidere io ho preso queste tavole di compensato che si trovano anche su amazon a pacchetti in questo caso è un compensato da 3 mm e lo vado a poggiare sotto al laser eh, a questo punto dobbiamo andare a mettere a fuoco il laser perché ogni volta che andremo a cambiare eh, il nostro materiale allora se usiamo sempre una tavoletta come questa no quindi la togliamo ne mettiamo un'altra uguale non dovremmo regolare la messa a fuoco del laser ma se dovessimo andare a cambiare l'altezza del materiale a quel punto dovremmo andare a regolare la messa a fuoco mettere a fuoco il laser è facilissimo ci viene dato questo blocchetto d'alluminio che andremo a mettere qua dietro andiamo ad allentare le due viti frontali e andiamo a far scendere il laser e lo facciamo appoggiare nella smancatura che ha il laser sul blocchetto d'alluminio una volta appoggiato lo teniamo un attimo fermo andiamo a stringere le due viti con il pomellino di plastica, una volta strette, le stringiamo bene così lui siamo sicuri che non vada a muoversi. Andiamo a rimuovere il blocchettino d'alluminio. E il laser è messo a fuoco e una cosa che mi stavo dimenticando oltre alla connessione tramite cavo oltre la possibilità di inserire la micro sd abbiamo anche la possibilità di connetterla wifi quindi la possibilità eh, di gestire da remoto eh, quello che lei sta facendo cioè vedremo eh, da remoto cosa lei sta facendo andare a modificare la configurazione andare a modificare i parametri e la possibilità eh, anche di eh, vedere a che stato di percentuale di avanzamento del lavoro è in quel momento quindi veramente per essere un incisore economico è eh, tanta tanta roba dal punto di vista della gestione e delle connessioni quindi a questo punto una volta che abbiamo posizionato il laser sulla tavoletta dove vogliamo farlo iniziare dove pensiamo che sia il punto giusto per iniziare ad incidere non ci resta che entrare nel menu quindi entriamo eh, nel simbolo verde con il laser che incide a questo punto troviamo tutti i file eh, che sono all'interno della mia SD eh, che sono pronti per essere eh, incisi i primi tre sono quelli dati da Longer, vado a cliccare il primo e vediamo che in alto abbiamo tre simboli se io clicco sul primo simbolo quello rosa lui inizierà subito ad incidere position lui andrà a memorizzare questo come punto di partenza quindi sarà un diciamo un punto di origine eh, e se vado a cliccare su frame lui inizia a fare questo movimento cos'è questo movimento? è il movimento eh, dell'ingombro che lui andrà a fare quindi questo movimento ci farà vedere lo spazio di cui lui ha bisogno per incidere e soprattutto vediamo se usciamo dalla tavoletta perché magari vogliamo stare vicini al bordo eh, poi in questo caso che okay, ho messo una tavoletta grande ma se dovessimo mettere qualcosa di piccolo dobbiamo vedere che stia all'interno eh, di quello spazio il disegno che vogliamo incidere eh, per aiutarci in questo quando io vado a cliccare appunto su quel simbolo che vi ho fatto vedere prima che si chiama frame vedete che lui sotto ci fa vedere anche il laser non so se dalla video camera si vede praticamente lui accende il laser però lo accende con una potenza minima eh, che quindi non va né a incidere né a bruciare eh, il materiale che abbiamo messo sotto ma vedremo il puntino muoversi quindi capiamo realmente qual è l'ingombro reale che avremo sulla tavoletta il movimento che lui andrà a fare e soprattutto capiamo anche se il pezzo che abbiamo messo sotto da incidere eh, l'abbiamo messo dritto o un po' storto e a questo punto andando a cliccare questo sfleghino qua che abbiamo in mezzo al display il inizierà ad incidere quindi vado a mettermi gli occhiali protettivi mi raccomando utilizzateli sempre e andiamo a cliccare il tastino per l'avvio e vedete che lei inizia ad incidere qua nel display abbiamo anche eh, la percentuale eh, di avanzamento del lavoro il movimento che lei fa eh, e eh, durante questo processo possiamo andare ovviamente sia ad interrompere il processo metterlo in pausa o andare a regolare anche la velocità nel caso volessimo aumentare la velocità quindi potremo andare in percentuale ad aumentare quello che è la velocità del processo che gli abbiamo dato possiamo ovviamente tornare indietro senza problemi e a questo punto non ci resta che aspettare che la longe ray 5 finisca il suo lavoro perfetto ragazzi ha finito ho inciso tutti e tre eh, i piccoli disegni che sono già eh, nella nostra micro sd quando acquistiamo questo incisore laser e eh, diciamo che sono venuti davvero davvero bene allora abbiamo il logo longer eh, che è venuto benissimo dopodiché abbiamo questi gufetti civette non so bene cosa siano che sono venuti benissimo anche loro e poi abbiamo questa bussola che ragazzi guardate com'è venuta perfetta eh, questi sono tre piccoli disegni di prova che sono già inclusi nella micro SD ma adesso proviamo ad incidere qualcosa di diverso quindi a questo punto vado ad aprire il lightbarn eh, ma poi il processo è uguale anche per laser GRBL vado come primo utilizzo a configurare la longer eh, vado ad inserire GRBL come tipologia una volta configurata eh, non mi resta che iniziare a creare il GRBL code g -code, che è uno dei file che lei è in grado di leggere quindi trascino all'interno di lightburn il mio logo vado a regolare la misura eh, che voglio in base appunto alla tavoletta che ho a disposizione al materiale che ho a disposizione vado a configurare eh, quello che eh, è la velocità e la potenza del laser vado a configurare anche quello che è eh, la tipologia di utilizzo che devo fare qua ne abbiamo eh, a disposizione più di un tipo poi mh, cliccandoci sopra eh, vi viene detto perché superficie, perché tipologia di utilizzo è appunto la voce che andiamo a selezionare? Una volta fatto questo, ragazzi, eh, vado a salvare il G-Code. Quindi vado a fare salva G-Code, lo salvo dove voglio all'interno del mio computer. Metto la micro SD nel computer, trascino il file G-Code all'interno della micro SD e la vengo ad inserire qua nella Longer Ray 5. A questo punto ho pronto il mio file per essere inciso. Vado a prendere il materiale per l'incisione, prendo questa tavola e qua andrò ad incidere il mio logo quindi vado a metterla sotto regolo l'altezza come abbiamo detto con il distanziatore in alluminio in dotazione quindi cambiando appunto l'altezza perché qua abbiamo un materiale molto più spesso vado a mettere a fuoco il laser con questo materiale di uno spessore diverso rispetto a quello precedente quindi regolo il tutto perfetto, la longer è pronta, il file è pronto, metto gli occhiali e facciamo partire eh, l'incisione del mio logo su questa piccola tavoletta di legno, quindi pronti, via! perfetto, allora eh, l'incisore ha inciso e il risultato è questo, e direi che è spettacolare guardate come è venuto bene, anche le sfumature eh, di colore, guardate sulla... Sul, sulla mia faccia chiamiamola così come è venuto davvero spettacolare guardate anche il drone qua con le varianti di sfumature perché comunque lui è bianco ma non è tutto bianco c'è anche delle sfumature e guardate come tutto è venuto spettacolare la parte qua quella nera è molto incavata rispetto alla scritta cioè è venuto benissimo e questi sono solo dei piccoli esempi eh, di quello che si può fare con questa Ray 5 nel prossimo video vi porterò degli altri lavori su altri materiali perché comunque ovviamente lei eh, non è che è in grado di incidere solo sul legno può incidere su alluminio eh, su acciaio può incidere sul cuoio eh, può incidere sulla porcellana cioè davvero può incidere su un sacco un sacco di materiali anche sul plessiglas, può incidere su un sacco di cose e in più eh, può anche proprio tagliare eh, perché dando tanta potenza rallentando il movimento si riesce tranquillamente eh, a tagliare eh, il legno ovviamente con un limite di spessore del legno non ho ancora provato il limite massimo fino a 5 6 mm si arriva eh, a tagliare ovviamente bisogna farla andare piano dare tanta potenza al laser eh, fare più passaggi ma si arriva a fare anche quello quindi ragazzi questo era solo il primo video eh, poi ne arriverà uno in cui vi spiego magari più nel dettaglio eh, quello che sono le configurazioni la configurazione che ho utilizzato io eh, vedremo meglio come eh, usare i parametri di lightbar secondo la mia opinione per quello che ho provato io e poi vi farò vedere degli altri lavori delle altre incisioni e degli altri tagli per farvi capire meglio eh, cosa si può fare con lei perché fare tutto in un video poi diventa lunghissimo diventa noiosissimo già questo è sicuramente molto lungo ma fare la recensione spiegare l'utilizzo eh, il montaggio e tutto di una macchina di questo tipo ragazzi bisogna comunque fare un video abbastanza lungo se no si rischia di saltare tanti particolari tante cose che poi quando uno l'acquista non si trova i riferimenti eh, nei video che va a guardare o nel video che ha guardato per certi particolari già sicuramente ne avrò saltati lo stesso però ho cercato di descrivervi tutto quello che vi serve per iniziare ad incidere con questa Longer Ray 5 quindi ragazzi in attesa del prossimo video in cui vi spiegherò meglio nel dettaglio l'utilizzo e le configurazioni da utilizzare eh, se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità spoiler di quello che arriva qua sul canale e eh, di dove vado a far volare i miei droni